Benvenuti, sono Sensei Maurizio Poli, oggi è il primo di marzo e in Giappone, come in tutto il mondo, ma soprattutto in Giappone, si festeggia l'inizio della primavera, della rinascita, della ripartenza, Sakura, si ammirano i fiori e si aspettano la fioritura dei ciliegi, per un samurai è molto importante la fioritura del ciliegio, ma me lo racconterà il mio caposcuola un giorno se vorrà, la frase di inizio di oggi per un saluto di Sakura, per un saluto di primavera, di rinascita. Volo, so volare, sull'oro del baratro ho capito la cosa più importante. E cosa hai capito? Che vola solo chi osa farlo. È una frase di Sepulveda. Benvenuti nel dojo della Bushido Palestre, ma come al solito, non sono solo. Buonasera. Buonasera. buonasera, buonasera. Buonasera maestra, buonasera Socche, oh, abbiamo in centro un consigliere della regione Baldia, Gabriele. Buonasera Gabriele, buonasera, grazie dell'invito. Grazie che sei nostro ospite e sei venuto a, a trovarci la palestra del Socche della Cianlia Salvetti e hai visitato anche la loro azienda hai approfittato eh sì? di questo aspetto importante. Oh, ho avuto il privilegio di visitare un'azienda o di visitare un luogo anche. Eh, dove le passioni vengono espresse nei in modi giusti, devo dire ho visitato sia l'azienda che la palestra e mi ha colpito, lo dicevo prima a Luciano, la passione, la tenacia ed anche il forte investimento che è stato fatto, quindi io credo che queste strutture vadano valorizzate perché sono un luogo dove la socialità soprattutto in una fase anche post-pandemica si dovrà esprimere perché è molto importante soprattutto dopo i periodi che stiamo Vivendo, sarà importante ritornare ad esprimere una socialità perché sarà anche un messaggio verso i nostri giovani che purtroppo in questi momenti, in questa fase delicata di, di pandemica stanno soffrendo più di altri le, queste chiusure. Maestra, sembra che ci abbia seguito nelle puntate precedenti, con le psicologhe ma che hanno detto voglia, le stesse cose che ha detto il consigliere adesso. Però non siamo soli neanche. Eh, no, ma, prima, prima, Maestro titolo della tua. Ah, il oh, eh. famoso titolo: Come la luna nel pozzo. L'occhio la vede, ma la mano non la ferma. Allora, adesso possiamo iniziare. Possiamo iniziare, eh, maestro? Ora possiamo iniziare. Prego, c'è un collegamento. Siamo già in Lo collegamento presenti? con Shiché e Giacomo Spartaco Bertoletti. Buonasera, Shiché. Buonasera a tutti. Soprattutto eh. questa, qui è una sera particolare perché sono dall'altra parte della barricata. Eh, già. E quindi, non sono io che tengo, che tengo banco, ma soffrirò sotto il banco. Il, il, il consigliere della regione Lombardia della sua presenza praticamente ha detto che si iscriverà prossimamente, appena si aprono i corsi. <ride> sicuramente, assu è, un è, passato impegno, è, un è passato in palestra maestro e si è trovato già bene, si è già trovato bene, ma perché, perché questo collegamento Presidente? Eh, per quale motivo perché? ci troviamo in collegamento? C'è stata l'elezione eh, del Presidente della FIGILCAM, Federazione Italiana Lotta Pesi judo ed arti marziali il nostro presidente nonché il nostro maestro ha combattuto ha dato battaglia ha sostenuto il, il neo eletto presidente in ogni modo e, e questo ha portato bene perché il dottor falcone è stato eletto per è stato eletto, volta alla carica di presidente ma raccontaci maestro spartaco raccontaci come sono andati sì. questi due giorni di fuoco Beh, diciamo che prima di tutto non ero solo il nostro caronte certo. Daniele Scala giù a Roma, complimenti al segretario generale Massimiliano e allo staff federale per quello che hanno fatto perché tutto andasse per il meglio. Poter ospitare 700 e più persone in un momento come il Covid. Non era cosa facile, è andato tutto molto bene. bene. Diciamo che prenderei come esempio d'apertura le parole di Enzo Ferrari, di Ingei Ferrari, il secondo è il primo dei non eletti. Quindi basta, basta dire questo per ricordare che il nostro Felice Mariani, chapeau come atleta, come olimpionico, maestro di judo, in politica forse perché è 5 stelle, non c'ha beccato. Quindi, l'onore il, il e gloria va al presidente Domenico Falcone, che da sei anni porta avanti la federazione. Però, è arrivato in federazione dal 1981. Quindi, di oh. esperienza e di gavetta ne ha fatta tanta. Teniamo conto di queste cose, perché L'assemblea è andata a mo' del Parlamento, sembrava di essere in Parlamento. Tutti gridavano, qualcuno si è portato la clac, quindi una, una bagarre. Non si votava per lo sport, si è dimenticati la cultura, si è dimenticata l'educazione, ma soprattutto la maestria. Tutti i grandi maestri erano lì, che gridavano, eh, eh, smagnavano per i loro giusti, magari magari eh, beniamini da votare questa è la, la nota che mi lascia molto perplesso io mi lascia sono perplesso perché per mi domando dove andrà lo sport la politica entra di, di prepotenza anche nello sport con tutti i problemi che già abbiamo altra domanda io mi auguro che questa parentesi sia finita con il giorno 27, il famoso giorno della paghetta, mm -hmm. e non ci pensiamo più. Tanto è vero che la nostra trasmissione di giovedì, diciamo, la gemella, se vogliamo, alla luna del Pozzo, la gemella ancora in rodaggio, parlerà di sì di, di assemblea, ma proiettata ai 120 anni della federazione, perché? Il prossimo anno 2000, no, 1902 22 120 anni di gloria di successi e di medaglie e di questo crescita, sarà di crescita eh? e di crescita quindi, teniamo... 120 anni di crescita eh sì e teniamo quindi basso il un po' i problemi eh, diciamo di un'assemblea con un fango a destra e a manca e parliamo di cose del futuro, perché il futuro è quello che conta. Parleremo anche e faremo vedere una grande carellata sul museo della fisica, curato dall'architetto Livio Toschi. Quindi abbiamo completato, abbiamo, dimentichiamo la, i lati negativi, trasformiamo i, i lati negativi in cose positive. Io direi questo, che questa è, Perché questo, questo, maestro, sì. perché questo sì. è quello che accadrà da domani, cioè già da oggi, cioè dimentichiamo tutte le bagarre, dimentichiamo tutte le amarezze, rimane la concretezza che il dottor Falcone è stato rieletto e che il suo staff al completo potrà riniziare a lavorare seriamente come ha sempre fatto negli anni scorsi. Quindi giovedì nella tua trasmissione Samurai Channel in onda dalle 18 alle 19 in rigorosa diretta, ci racconterai dalla tua viva voce. Sentiremo anche il dottor Falcone o sbaglio? Sarà con noi? Lui La trasmissione? Noi saremo così. Adesso diciamo che non, non si chiama più il dottor Falcone, potremmo chiamarlo dottor Acquia dopo la grande vittoria. <ride> Eh, quindi, quindi vola ancora più alto nei cieli eh, e quindi siamo veramente tutti pronti. Vabbè. Io non aggiungerei altro ci vediamo perché giovedì, perché allora ci vediamo eh, giovedì. Vediamo, che... Buona serata e soprattutto Grazie. per il consigliere della regione Lombardia. Di diamoci dentro perché dobbiamo ritornare a essere il punto di riferimento, non solo italiano, ma di Europa. Grazie, buona Grazie. serata a tutti. Grazie, Ciao, GSB, a presto, a giovedì, a giovedì. Quindi, ragazzi, Presidente, abbiamo avuto anche GSB in diretta. Sempre in forma. Sempre in forma e sempre in battaglia. Ragazzi, sempre in battaglia. in battaglia, sì. Però quest'anno, oggi è il primo di marzo, facciamo anche gli auguri di buon inizio anno, perché per molti, in quel primo di marzo, chi ci sta ascoltando è importante anche il primo di marzo, è un buon anno di inizio primavera, questo è per chi ci sta ascoltando, ma la diretta maestra su Whatsapp scorre il numerino certo, di Whatsapp. Quindi se avete voglia fate pure qualche no, domanda. No, no, ma è un, test, è un test per chi ci sta seguendo e dico anche nome e cognome, il presidente, perché qui i presidenti si, si, <ride> si, si, si ammucchiano, che è il presidente dei cronometristi, non lo sapevo neanche, Rondinone. Beh, è rieletto è recentemente, è vero. Ma so che. Esatto. Ecco, scusa. voglio un messaggio su WhatsApp anche dalla sua segretaria perché mi hanno detto ci seguivano e quindi adesso voglio vedere il messaggio Bene. su WhatsApp se ci stanno seguendo. Ma adesso diamo spazio al nostro ospite, E eh, Direi proprio eh. di sì. Una domanda: oltre che consigliere della Regione Bardia hai un affetto anche per un'associazione che si chiama Il Circolo delle Imprese, che stimo anch'io come, come progetto. Industri come progetto di cultura, di cultura industriale, di incontro sociale tra imprenditori per vedere il meglio delle imprese che ci sono sul territorio. Sì, allora innanzitutto parto con una battuta, eh, fare le arti marziali fa bene, però ho chiesto l'età a Luciano <ride> sapendo l'età anche del, del maestro sono rimasto sconvolto da, dalle loro età, da, da, da come portano, da come la portano. Quindi parto con questa battuta. Per il circolo delle imprese fondamentalmente hai... Eh, fatto una presentazione spartana ma giusta è eh? fondamentalmente un luogo neutrale gratuito dove si fanno incontrare gli imprenditori oggi far dialogare gli imprenditori permettere all'imprenditore di conoscere in modo informale un altro imprenditore è un modo molto semplice ma utile di aiutare il mondo che è quello dell'impresa che sta vivendo dal, piccolo, dal più piccolo al più grande imprenditore un momento veramente difficile, oggi per le imprese non c'è più la certezza che c'era ieri, ma ci sono tante incertezze, la politica deve rispondere, deve informarsi oggi eh, dagli imprenditori perché eh, noi che siamo un organo legislativo dobbiamo sapere cosa facciamo e che leggi andiamo a fare, quindi per noi conoscere le imprese, eh, vedere le loro ricchezze perché ogni impresa, ogni impresa ha una storia da raccontare, ogni impresa ci racconta le difficoltà di ogni giorno lavorativo, questo ci deve essere, deve essere anche il nostro stimolo per fare in modo di non mettere ostacoli al lavoro di tutti i giorni. Quindi il circolo dell'impresa fa questo, mette soprattutto in una fase pre-pandemica in contatto vari, vari imprenditori e lascia a questi imprenditori la possibilità di conoscersi dopo di fare un percorso che deve essere un percorso che viene lasciato alla loro conoscenza. So Però che... lo spirito è veramente quello di lasciare libertà agli imprenditori di poter conoscere e dialogare. So che tu sei molto attento agli imprenditori, ma sei molto attento anche alla realtà. Vediamo la palestra, in questo caso sei venuto a vedere l'attività imprenditoriale dei tuoi titolari, ma hai visto anche l'aspetto palestra come imprenditorialità. Molte palestre adesso soffrono in questo momento qua, sono chiuse... C'è difficoltà di, di, di, di, seriamente per molte aziende? Oserei dire tutte. Tutte maestro, tutte. tutte. tutte, tutte. So che la regione del Badia però ha fatto qualche cosa per lo sport, un segnale l'ha già dato e, e anche tu hai fatto qualcosa per questo aspetto. Ma innanzitutto ho fatto un grande applauso, un grande complimento a tutti i proprietari di palestra, a tutte le persone che lavorano nel settore perché hanno sempre manifestato con estrema civiltà una situazione di disagio che ogni palestra, lo dicevi tu Luciano, sta vivendo. In passato è stato fatto un errore gravissimo da parte anche di esponenti politici quello di dichiarare determinate attività non essenziali, un errore di concetto ma soprattutto un errore culturale perché ogni attività è essenziale innanzitutto per l'imprenditore che investe in quell'attività ma soprattutto queste sono attività essenziali perché rivestono una funzione sociale molto importante per i nostri giovani verso anche persone che hanno delle disabilità e che trovano in quei luoghi anche eh, una valvola di sfogo per ovviare a tali situazioni. La Regione Lombardia è ben conscia di questa problematica, prima di arrivare a quello che abbiamo fatto dico anche quello che è il mio pensiero certo. siamo in una fase particolarmente difficile è appena stata prorogata la misura eh, dell'arancio rafforzato per la provincia di Brescia però io credo che si dovrà trovare un punto di equilibrio tra Ciò che dice il CTS e ciò che è la realtà che deve essere quella magari di garantire a questi imprenditori di lavorare con ingressi scaglionati perché se la fase, se la fase pandemica dovesse durare due anni non possiamo chiedere a questi imprenditori di eh, aspettare due anni, non possiamo dare la garanzia di ristorare queste imprese perché non lo, non lo, la politica non lo sta già facendo e non lo può fare, quindi bisogna trovare un punto di incontro perché eh, lasciare morire queste aziende significa anche andare a mettere sulla strada tante famiglie e tante persone e in questo momento non possiamo permettercelo. La Regione Lombardia è una misura proprio di, di, di due giorni fa, ha investito altri 6 milioni e mezzo di euro per eh, mantenere i centri sportivi della Regione, Sono stati fatti, eh, è stato fatto un bando, hanno aderito parecchi comuni e anch'io ho portato un ordine del giorno. Di circa 2 milioni di euro che ha permesso anche a qualche comune bresciano di poter, eh, di poter accedere a dei finanziamenti per la riqualificazione dei propri centri sportivi. È un piccolo segnale ma molto importante, non si esclude anche durante quest'anno di dare altri segnali magari anche più importanti economicamente alle categorie in questione. Anche perché l'attenzione, come hai detto tu, della politica all'impresa e all'imprenditorialità è molto importante perché tocchi con mano quello che sta succedendo e lo riporti poi in consiglio con le tue proposte e con le proposte degli altri consiglieri, cioè realtà concrete, fatti concreti che permettono di poter essere vicini all'attività imprenditoriale. Hai detto lo, i comuni che possono riqualificare le proprie impianti sportivi vuol dire molto perché molte attività sportive dilettantistiche vengono fatte nelle strutture comunali certo, eh, certo. Sì, sì, è un segnale in tal senso infatti anche perché prima che i maestri avessero la, la loro palestra quante, quanti, certo, atti, quanti quanti comuni anni, quanti, quanti anni, anni delle palestre ho, comunali spalla, abbiamo fatto maestro comune se non c'erano le attività comunali che ci mettevano lo spazio a disposizione per poter praticare per poter dare spazio ai bambini ma hai toccato un argomento che la nostra Presidente ha portato avanti in un un'altra trasmissione, sembra che ci segui praticamente <ride> perché hai parlato di disabilità e abbiamo parlato di de una puntata dedicata alle attività che abbiamo fatto noi nei confronti della disabilità portando i ragazzi con la Nicola Iefka come dicevi maestro in una delle società con le quali abbiamo collaborato, Nicola Iefka abbiamo dapprima traslocato le nostre energie e sinergie nella loro struttura. Dopo alcuni anni siamo riusciti a portare i ragazzi da noi e lì puoi pensare alla crescita non solo dei ragazzi, nostra tutti i giorni, ogni volta che incontravamo queste difficoltà capivamo di essere fortunati ancora di più nel riuscire a gestirci la, la fisicità, la giornata eccetera eccetera. Ma poi come osa dire spesso il nostro amico sensei Maurizio, è il cerchio della vita. Noi collaboriamo con il Comune di Brescia come centro di avviamento alle arti marziali. Il Comune ci dà gli spazi. La Regione ci ha aiutato più di una volta nelle nostre manifestazioni che facciamo e portiamo in giro per la Lombardia. Portavamo e continueremo a portare appena questa benedetta pandemia verrà sconfitta definitivamente. Speriamo nei vaccini, ma soprattutto speriamo nelle persone come noi quattro, concedetemi stasera qui, che non mollano, cercano di portare avanti anche nei momenti duri un sorriso che possa aiutare chi magari ne ha più bisogno. Cioè, grazie al consigliere che stasera ha accettato il nostro invito ed è venuto a visitare sì la palestra, sì l'azienda, la, ma è qui con noi, perde del tempo della sua lunga giornata per lanciare questo messaggio appena lanciato. Ci siamo? vi diamo una mano come ve la daremo appena apriamo le porte, questo per noi è fondamentale Ma vedo il nostro è presidente un messaggio è arrivato un messaggio, sì. un messaggio. Eh, arrivato un messaggio? <ride> che, che può far battuto Ai ai, ai, per ai che... pericolosi. Eh, sì. eh? Quei due lì sono pericolosi Il presidente Rondinone ha detto Vi sto seguendo e vi saluto Sperando di incontrarvi Ti assolvo mezzo. dai tuoi peccati presidente E sei presente ai nostri cuori Il è presidente caspita. nazionale dei cronometristi tristi, esatto. Ogni gara, ogni... Competizione viene cronometrata questo è il presidente appena rieletto della, appena eletto della federazione nazionale Cronometristica. No, che italiana. presto lo avremo ospite grande onore, grande avremo, onore, avremo una puntata noi, avremo maestro. una puntata Bene, speciale per il tuo lavoro maestro sì, sì. È, è stato proficuo l'aspetto importante però delle arti marziali l'ha ricordato anche prima il consigliere l'ha detto ben chiaro L'hanno detto ben chiaro le psicologhe che abbiamo avuto ospiti eh? maestra L abbiamo avuto lo spazio dei ragazzi si è ristretto E lui ha detto Ha toccato questa prima in palestra in via Sondrio 14 a Brescia il Sondrio 14 a Brescia Ha detto il disagio giovanile è ben presente dovremo curare aperte e chiuse virgolette Nei prossimi anni Questo aspetto qui dei giovani Che sono stati compressi come una molla E poi dovremmo rilasciare e gestire questo disagio non solo con l'aspetto psicologico dei terapeuti che rispettiamo, che a volte vengono anche da noi cinture nere a farci delle lezioni per l'aspetto psicologico è molto importante l'aspetto psicologico, ma seguire mente sana in corpo del sano, attività sportiva, la mente riparte. Se fermo la mente fermo anche il corpo. Se metto la mente in una gabbia Rilimito gli spazi, anche il corpo ne risente. Quindi avremo dei disagi pesanti. Maestri. abbiamo già penso che a Milano. Poi si stiano, si stiano vedendo no? queste cose. Se noi pensiamo a una famiglia che abita a Milano, costretta lì con la DAD, con, che non mi piace questo termine, consigliere, non mi piace <ride> sì. la di, a distanza, però eh, è eh, la? non è bello, non è bello, si dice: faccio la lezione in Zoom: non è la bene la tecnologia. Cosa? Va bene, utilizziamo la tecnologia, usa ciò che sei, ma l'aspetto sociale, di condividere una, un momento di socialità, di, di poter dare anche per i bambini, gli adolescenti, gli adulti, eh, le donne, i corsi di difesa personale che non vengono più fatti, maestra. Notiamo purtroppo, l'abbiamo visto in parecchie puntate, con te presente, l'aspetto della violenza sulle donne. Soprattutto in questo anno di pandemia i dati si sono pesantemente accentuati perché la violenza domestica denunciata ai non e non con l'avvocato che abbiamo, avuto, ne abbiamo, ospite, parlato, sì, ne abbiamo sì. avuto ospite che è l'avvocato allo sport qui di, di Brescia che ci ha aperto un, un piccolo squarcio. Il giorno del, della festa abbiamo avuto la, la, la, la presidente delle pari opportunità eh, Qui del, di Brescia che ci ha parlato questo aspetto qui, i dati, i numeri veramente pesanti dell'aspetto femminile e della violenza Però che c'è sulle solo, donne non solo, perché si sta, si sta sviluppando anche tra i giovani purtroppo, Quindi, sì. purtroppo i giovani hanno in, que in questo momento di difficoltà fanno queste stupidate, quindi i vari furtarelli, non si tratta solamente dei, dei giovani disagiati, ma anche, chiamiamoli così, giovani equilibrati, che fino a un attimo fa comunque portavano avanti una vita sociale tranquilla, trovano a fare queste stupidate che purtroppo… Ma abbiamo già detto, ma lo ripetiamo, se volete saperlo, la simpatica metropolitana di Brescia, si danno appuntamento mm -hmm. sui social a certe fermate perché ci sono le vie di fuga… Rissa così istantanea eccetera, dove c'è, c'è e poi scappano tutti dalle varie uscite della metropolitana di Brescia: rissa in piazza Tebaldo Brusato, Desenzano, Gallarate, il Pincio Roma. Devo andare avanti? No, eh, come? Sono tutti piccoli che sono poi non li riportano anche più. Adesso sono segnali che il disagio comincia a portare a. Ma ragazzini, a maestro: 13-14 anni, maestro. Catene, ma... bottiglie rotte, spranghe ma... di ferro. Questa è la realtà, eh. se vogliamo chiuderla fuori dal, dalla nostra porta va bene, ma se vogliamo guardare in faccia la realtà e eh, dirci quello che sta succedendo ah, adesso sui giovani, con le palestre chiuse, con le attività, lascia perdere la palestra Bushido, ma le attività dei comuni, le attività degli assessori dello sport che con poco fanno molto, perché con poche risorse riescono a dar vita alle palestre, molto sinceramente dietro qui, dietro la telecamera abbiamo un assessore del Comune dello Sport che saluto eccolo là, un amico spagnoli che è assessore al Comune di Montirone che mi raccontava che con poco riesce a fare molto Montirone, piccolo comune dell'Interland però tante realtà, tante associazioni del territorio che usufruiscono delle delle strutture che tu citavi prima Gabriele con piccole risorse della Regione Lombardia ma sono segnali di attenzione no? Ma questo è il momento dell'unione, il momento dove le istituzioni devono dialogare perché la fase è difficile per tutti, è difficile per il mondo dell'impresa. Se noi non avessimo gli imprenditori non avremmo nemmeno quelle risposte anche sociali che ogni giorno arrivano dai nostri comuni e, e vanno ad aiutare le persone più in difficoltà. Quindi io credo che focalizzare il nostro impegno nel dare delle risposte a delle domande che arrivano dalle imprese sia un dovere. In seconda battuta le palestre sono imprese e va trovato un modo per eh, dare una via di sviluppo per i prossimi mesi. Eh, il chiudere ad oltranza eh, va, non, andrà, non sarà più sostenibile nei prossimi mesi per i motivi che ho detto prima, ma soprattutto noi abbiamo tanti sindaci, tanti... Consiglieri comunali, tanti assessori che eh, fanno politica in questo momento, qua in prima linea, la fanno anche rischiando dal punto di vista personale la propria salute e quindi va, va, va dato un plauso anche a loro perché eh, chi fa politica all'interno del comune, qua abbiamo Filippo Spagnoli, la fa veramente, prendo come esempio lui, la fa. Veramente eh, gratuito, quasi gratuitamente, perché investono veramente tante ore. Quante le fa un consigliere regionale e sono in prima battuta ogni giorno a dare risposte alle, più doma alle domande più disparate, a portare il cibo a casa alle persone che non possono uscire. Veramente i nostri amministratori stanno facendo uno sforzo encomiabile, poi anche uno sforzo dal punto di vista burocratico, perché ogni. Dieci, ogni mese cambiano decreti ed ogni mese bisogna interpretare in maniera differente un decreto rispetto a quello che c'era prima quindi arrivano mille domande a loro e devono dare mille risposte talvolta non sapendo che risposta dare quindi va fatto veramente un plauso a loro è il momento dell'unità è il momento dove tutti noi dobbiamo fare un piccolo passettino per aiutare l'altro perché si esce da questa pandemia Cercando di aiutarci l'un l'altro. Sembrano frasi fatte, ma senza un senso di appartenenza, senza, senza un aiuto reciproco che tra di noi dobbiamo darci, non ne usciamo. È il motto dei Marines: non lasciamo indietro nessuno. No. Perché il motto dei Marines è questo qui. Non lasciamo indietro nessuno. In questo momento, consigliere, è vero, non, è il momento dell'unità, evitiamo gli scontri per dare risposte alle imprese e alle famiglie che sono coinvolte in questo momento qua? Io sono difficoltà. rasserenato, le parole al consigliere, perché giusto prima parlando di, di riuscire a far dialogare tra loro gli imprenditori, gli artigiani, è, è qualcosa di secondo me irraggiungibile. Invece voi ce la state facendo, complimenti. Sono giovani, hanno delle ottime idee, le sta mettendo nero su bianco davanti a chissà quanti telespettatori. E questo mi rincuola, mi, mi, mi, mi dà carica, mi dà la carica a me che sono un anziano, sicuramente anche i nostri giovani che ci ascoltano. Dopo anno, dopo anno. Questa me mi vado, dopo questa cosa che ha detto, il nostro Perché so che buono, me ne vado, buono. mi rifiuto di stare qua. Anziano cosa, maestro? Anziano, anziano, adesso, come si dice sui, sui social un anziano, come lo chiamano? Sei boomer. Da boomer, sono un boomer. Vengono a dirtelo di persona. è no, così ecco, va bene, va benissimo. Va benissimo. Ma i giovani, le istituzioni che qui rappresenta il consigliere, hanno delle ottime idee. Quindi noi sentiamo spesso mh, dibattiti in tv dove litigano, si prendono a pugni, ma poche volte si sentono cose concrete come abbiamo sentito stasera. La per... regione Lombardia ci ha messo 6 milioni, dice, oh, non so... Quante lì. aziende hai visto nel tuo mandato? Quante aziende hai visitato? Ma in tre anni, credo, siamo sui 6-700 aziende. Allora, forza, e eh, sono 6-700 lezioni di vita perché ogni azienda ti insegna qualcosa. Quindi per me è fonte sempre di ispirazione andare a trovare ogni, un, ogni imprenditore perché ti racconta un pezzo di storia della loro azienda. È un onore, è un privilegio. Spero di poter continuare a farlo anche per virtù del periodo che stiamo vivendo, però veramente Brescia ci dà sempre a disposizione aziende di, di una creatività e, di una, eh, e, e molto strutturata che hanno già superato la crisi del 2008, Brescia si è mm. riconvertita, è diventata il motore della manifattura europea, non abbiamo nulla da invidiare alle altre province, abbiamo veramente imprenditori illuminati, creativi, e che hanno la tenacia di cui eh, ti parlavo prima, non mollano mai quindi sono convinto che anche questa volta riusciremo a superare una fase molto difficile come questa ma la super... ne usciremo più forte di prima ti faccio un esempio degli imprenditori che stai dicendo tu che rapporto alla, alla nostra arte marziale che è il Jiu Jitsu molto spesso il Jiu Jitsu è raffigurato come un salice e un pino, un pino quando nevica è molto forte molto forte uh, uh, Così, un bello robusto, nevica, nevica, nevica, e il salice si piega, si piega, si piega, sotto il peso della neve. A un certo punto il pino non ce la fa più e si spezzano i rami e cade. Il salice si piega, lascia cadere la neve e torna. E torna. Questo è un esempio dell'imprenditoria bresciana e non, perché siamo sul canale 231. Sky 810, quindi ci vedono dappertutto, è in streaming su www.welltv.eu, sì, la TV è a Brescia, ma noi parliamo di imprenditorialità della regione Lombardia e delle altre regioni. In questo momento c'è il consigliere della regione Lombardia, parliamo del nostro territorio, perché è importante. 700 aziende in tre anni non è poco. Devo, certo. dire, devo <ride> dire, 700 aziende in tre anni ha il polso sicuramente di quello che sta succedendo dal punto di vista del corpo proprio produttivo dalle piccole, alle medie, alle grandi, è visitate, ma soprattutto le medio-piccole, perché sono quelle che sono la catena di, vitale del Beh, sistema economico. Noi abbiamo economico. un tessuto di medio-piccole aziende che però hanno una forza organizzativa e soprattutto anche ritorno al principio della creatività. Noi abbiamo tante piccole imprese che innovano, che sfornano brevetti, la Lombardia è capitale da questo punto di vista, nello sfornare brevetti e le nostre, pensate alle nostre piccole, medie ma anche grandi aziende che investono sulla ricerca quanti soldi fanno risparmiare al pubblico e che passi da gigante fanno eh, fare al pubblico investendo risorse proprie nella ricerca di, in tanti settori, nella ricerca medica, nella ricerca di tanti altri settori che permettono tante volte al pubblico di avere un prodotto o delle risposte già, già fatte. Soprattutto anche sul territorio Bresciano, per dirla proprio così all'americana, tante piccole start-up bio, biotech eh, attive mm. nel, nel sistema medicale ci sono sul territorio eh sì. e, danno lavoro, e danno lavoro, prospettive, futuro. Danno lavoro, prospettive, futuro e danno risposte. Perché il nostro mondo ha sempre, pone sempre delle domande, la pandemia ha accelerato un processo che era già in atto e le nostre, le nostre imprese si stanno adattando a questo progetto che così in maniera pesante ha accelerato tutta una serie di meccanismi. Come vedi anche questa, questa trasmissione qua è nata dall'idea del Presidente eh, di Socke perché dicono dobbiamo comunicare in maniera diversa anche quello che succede in palestra. Poi la palestra è venuta meno eh no. perché le, le, tue attività, le tue open day maestra sono, sono cessati. No. però dici... Io mantengo l'impegno come azienda di coprire i costi della messa in onda, scusate se sono volgare, e parlo di denaro in questa cosa qui e però diamo spazio di poter parlare anche sì dell'attività della palestra, sì del disagio giovanile ma anche di quello che c'è fuori dalla porta dal punto di vista imprenditoriale, molto importante perché senza dignità di lavoro non c'è palestra, non c'è relax, non c'è niente. Quindi la formazione, noi stiamo aspettando tutti quanti in Italia, la firma oggi del, del decreto del, del Presidente del Consiglio, Draghi per, non si chiamano più ristori, ma si chiamano sostegni. Quindi sono 32 miliardi di sostegni, consigliere. Ma sono 32 miliardi di risposte che devono essere date. Non sono sostegni, ma abbiamo chiesto a tante aziende di mettersi da parte per preservare la salute pubblica. È giusto ridare indietro una minima parte, che le aziende non chiedono ma che servono veramente per eh, andare avanti. È un dovere della politica trovare le risorse finanziarie per permettere a queste aziende di poter andare avanti a produrre ricchezza. Noi dobbiamo solo permettere alle aziende di poter andare avanti a produrre ricchezza e soprattutto di permettere a regioni come quella, come quella Lombarda di poter essere veicolo anche nel mondo di tante cose positive. Io sono convinto anche per... Un aspetto importante è la carenza, ad esempio, di saldatori per la LR. Cioè, dice cosa stai dicendo, Maurizio, sei in cintura nera di giudizio, cosa parli di saldatori? Parlo di formazione, l'attenzione della regione Lombardia per quanto riguarda la formazione, la riconversione dal punto di vista anche di cosa so fare adesso, posso imparare una cosa nuova certo, certo. e reinserirmi certo. in un mercato del lavoro che cerca delle persone con dignità, soldi, denaro e posso mantenere la mia famiglia e posso pagare l'iscrizione alla palestra, magari o no consigliere. Noi sulla formazione investiamo tanto ma perché quello è il metodo. Prima quando ho visitato l'azienda la, di Luciano ho proprio fatto la domanda, la formazione viene fatta in casa rispetto a... perché tu hai citato l'esempio dei saldatori, oggi è veramente difficile trovare no, dei no, saldatori no. sul mercato. Anche perché la nostra è una realtà fatta di tante piccole e medie imprese che si tengono stretti i loro dipendenti che sono formati da tanti tanti anni di pratica sul campo. Noi abbiamo delle abilità, le nostre imprese hanno queste abilità e dobbiamo investire sul futuro dei nostri giovani e sul fatto che lavorare in azienda non, sia assolutamente, non deve essere visto come un ripiego, perché oggi le nostre aziende hanno... Tante, hanno tante macchine, hanno tanta robotica che permette a, tante, a tanti operatori di fare un lavoro anche molto utile, ma che, che è migliorato nel tempo. Dicevano, senza togliere niente a nessuno, il liceo: fai l'ITS, oh, l'ITS sei uno di serie B. Rendiamoci conto che le parole del consigliere sono molto importanti perché far andare una macchina dal punto di vista 5G informatica, tecnologicamente avanzata, ci cioè vogliono competenze tecniche, capacità di saper fare, elevatissime oggi come oggi. Molto elevate, tante volte i nostri imprenditori non acquistano macchinari, quindi perdono di competitività perché non c'è eh, un operatore in grado di far andare questi macchinari. Questa è una lacuna... Da, da, da togliere perché oggettivamente noi dobbiamo essere leader nel mercato europeo perché ce la possiamo fare e ce la dobbiamo fare. Il futuro nasce dalla competitività e la forza delle nostre piccole e medie aziende. Ma a quello che dici noi l'abbiamo provato sulla nostra pelle Nell intorno al 2000 abbiamo cercato un autista, un conducente del nostro veicolo pesante per due anni senza riuscire a trovare un, un conducente serio per tutto questo tempo Oggi i nostri giovani hanno completamente modificato il loro modo di pensare e, come dice eh, il nostro consigliere, sono diventati elastici mentalmente. Infatti abbiamo fior fior di ragazzi, abbiamo una squadra composta da ragazzi giovani, il più grande ha 29 anni, che hanno diplomi in diverse situazioni, ma si sono messi in testa di ricominciare e provare a fare l'artigiano, cioè, ma non l'artigiano, la partita IVA che apre un'operazione, un, un all'interno di una società come la nostra già esistente arriva il ragazzino che dice a me piacerebbe molto imparare a saldare, noi abbiamo un ente che prepara i saldatori e qui vicino a noi il centro della saldatura, spiega, insegna, ha fatto sì che la nostra azienda potesse diventare a sua volta certificata nel canale della saldatura, non abbiamo più bisogno di cercare un saldatore, formiamo il saldatore Così come formiamo, abbiamo fior fior di ragazzi che sanno fare il fondale dell'ambulanza in legno e lì hanno un nome in dialetto bresciano, si dice il Maringù. Il Maringù è quello che sa lavorare il legno come se fosse plastilina. E così come abbiamo l'artigiano Battilastra, il Battilastra non è quello che rompe i vetri, come uno pensa, ma è quello che battendo la lamiera gli dà una forma noi vedendo questi ragazzini, ragazzini che arrivano subito dopo la scuola convinti, uno ricordo faceva il cuoco, ci sapeva dire come ma come quando preparavo le brioche, mi preparo questa cosa, è grande prestigio è, è diventato responsabile di, del settore di, della qualità all'interno dello stabilimento di Vecco, ragazzi, la mentalità si è aperta la pandemia è qualcosa di positivo forse ce l'ha dato e, e con questa mentalità riusciamo a crescere, negli anni 2000 avevamo solo lavoratori eh, cercati, cercati con il lanternino eccetera eccetera messi lì sul loro compitino e non fatemi fare altro 2020 abbiamo ragazzi che sanno fare più o meno tutto quello che serve in azienda per noi è una grande soddisfazione ma credo anche per loro perché poi sei capace di fare il posto di lavoro lo trovi vuoi cambiare Ce la puoi fare? Ma anche no. all'interno dell'azienda hanno la possibilità di, di, di variare, crescere, di crescere certo. E, certo, e di migliorare certo. la loro posizione. Un altro posizione. messaggio. Un un messaggio. messaggio. Questo messaggio veramente è, è un pensiero che abbiamo un po' tutto, specialmente noi che in questo momento non stiamo lavorando. Perché dice, a parte buonasera a tutti, le persone chiedono dignità non assistenzialismo, per essere orgogliosi di aver costruito il proprio futuro e quello delle loro famiglie. E lo sentiamo spesso, l'abbiamo sentito e lo sentiamo spesso. Abbiamo capito che lei è molto sensibile a riguardo, però magari se riusciamo a dare una risposta, un pensiero. Ma è, è un messaggio giusto perché... È... Togliere il lavoro a un'impresa o a una persona che lavora per un'impresa significa veramente togliere la dignità. Dare, non dare la possibilità a un padre o a una madre di tornare a casa la sera e non avere delle risposte economiche da dare alla propria famiglia credo che sia la cosa peggiore in assoluto. Noi dobbiamo veramente, lo dico anche alla classe politica, che eh, deve dare le risposte ma per uscire, per pensare al dopo, non per pensare né ai ristori né a tutte le forme di assistenzialismo che vanno bene in questo momento qua. Bisogna pensare ai prossimi anni, bisogna dare una Lombardia, un'Italia che eh, vada molto più forte di come è andata fino ad ora. Il lavoro è importante ma bisogna permettere alle aziende di poter lavorare. Questo è un messaggio che, che credo che eh, debba incontrare il favore da parte di tutte le forze politiche non c'è più decrescita, decrescita felice. La, la decrescita non è felice, la decrescita è infelice. Deve essere crescita e si deve dare la possibilità alle imprese di poter produrre ricchezza, altrimenti manca quella dignità che, nel messaggio della signora, è espressa nel modo in cui l'ha espresso La decrescita felice si esiste solo nei libri. No, quello ecco. che volevo dire è che, a riguardo delle palestre, diciamo, delle nostre del nostro settore. È mancato proprio questo discorso del rendere, dicevo, questo è un lavoro, è un mestiere, cioè non è un lavoro di serie B. quindi Chi gestisce le palestre, chi lavora in una palestra porta comunque a casa uno stipendio per poter mantenere la famiglia. E oltretutto esprime la, la propria passione, cioè non è che perché fai un'attività fisica non devi essere riconosciuta, quindi quello che purtroppo abbiamo notato e che dispiace veramente a, a noi è il fatto che non siamo stati considerati il lavoro, cioè il lavoro, l'attività della palestra è stata considerata che è un superfluo, non serve, la palestra non serve, in questo momento tagliamola a priori, in effetti siamo stati i primi a chiudere, lo siamo stati un anno fa e siamo stati gli ultimi ad aprire e adesso onestamente non c'è neanche, io perlomeno non ho sentito ehm, l'idea di quando è che apriremo le palestre, sì, si parla di, di fare delle aperture scaglionate però diciamo, è mancato un rispetto nel riguardo di questo tipo di lavoro e secondo me questo è mancato nella politica, non siamo stati riconosciuti. C'è ancora un altro, un altro messaggino? Altro, il tuo, il tuo, direttore tuo direttore tecnico addirittura. <ride> Lui ci scrive, grazie mille, mi mancate tutti, anche tu caro ci manchi tantissimo. Il nostro direttore tecnico che salutiamo. Davide Chiarini, Davide Davide. che Chiarini. Davide Chiarini. non vediamo ormai da un anno. <ride> ormai non <ride> ci non si vede, huerta. ci sentiamo. E <ride> Quinto va. Dan, il nostro direttore tecnico, che salutiamo e abbracciamo forte, ma non, non riusciamo scalpita, più. Scalpita, che scalpita, scalpita ragazzi, ha voglia di tornare sul tatami. Ma sentivo un'amarezza nelle, nelle sì, note davvero. della Presidente, sì. ma perché, puoi chiamare lavoro, un lavoro dove tu lavorerai, non so, dalle 9 alle 9 e un quarto di... Ogni giornata eh, allora. la palestra è chiusa nonostante è chiusa. Io sono lì tutti la presidente giorni. è lì dalla mattina alle 8 e siamo usciti adesso per venire in trasmissione, venire in trasmissione altrimenti sarebbe continuata l'attività. Quindi non possiamo permetterci di amareggiarci perché un qualche politico magari di passaggio non ha compreso che questo è il mondo del lavoro. Dobbiamo dare spazio e il nostro appoggio ai politici che stanno sentendo e capiscono. Questa, questa situazione, come il nostro consigliere qui presente, anche, eh, ragazzi. Anche perché, tu, maestro, tu ridirai, ma il, il calzolaio di Bedizzole, che mi parlava, è stato là un titolare di una palestra di Bedizzole, è stato a parlare a 5 minuti, perché questo calzolaio è bravo, un signore che ci avrà anche lui, 75-80 anni, molto bravo, e si, ci si confessa, dice, guarda, stava per piangere, Maurizio, l'ho visto quasi per piangere, perché aveva investito, ha aperto una palestra in un altro centro, eh, aveva un bel indotto anche di, dava del lavoro a altri maestri, dignità e quant'altro e adesso è lì che stava per piangere certo. Maurizio, perché per... l'amarezza c'è pensiamo ai maestri di sci no, ma no, stanno, no. non stanno facendo tu hai il preparatore maestra da te, sì, sì, ne abbiamo preparatore sì. per la squadra di, di, di, di sci no? di, sì, di... degli agonisti, i ragazzi e lì e anche lì lui, lui può operare perché lavora appunto con la squadra agonistica però abbiamo proprio pochissime persone e pochissimi atleti perché comunque si cerca di rispettare chiaramente queste condizioni. tu pensi campione Rocca ha due attività una in Italia a Livigno e una dall'altra parte in, in Svizzera. Svizzera qua ha fatturato Zero. Tallaro in Svizzera con tutte le norme ristrettive che sono svizzeri, anche, cioè non sono Babbo Natale, ma con le eccetera sta lavorando qualcosa. Quindi pensiamo al buco nero che c'è lì dal punto di vista dello sport amatoriale, perché alla fine non siamo tutti atleti eh, olimpionici Amoristi, certo, perché devono andare a Tokyo, certo. ma l'aspetto amatoriale è molto importante e dà del lavoro a tantissimo indotto, tantissime persone sì. lavorano intorno alle palestre per adesso questo, questo momento qua non c'è, c'è la voglia di ripartenza, c'è questa molla compressa dell'attività che deve ripartire, come succede nelle attività imprenditoriali tradizionali, io penso che sia questo, è arrivato un altro messaggio maestra, tieni tu un attimo gli ospiti che sono lì in tv, Ma io devo leggere il... Ma sicuramente noi parliamo di aziende che non mollano, il giornale Samurai, la rivista Samurai, la rivista delle arti marziali, è in edicola da 45 anni quindi consigliere gente che non molla eh, esiste esiste anche nel campo dello sport Bene, ecco, un altro, ah. eccoci al messaggio un altro, un un messaggio. altro messaggio che dice hanno ragione non è solo un lavoro è un servizio alla comunità un luogo di ritrovo un riferimento per i figli la dignità di costruire qualcosa sulle nostre incertezze è la più bella delle vittorie io, cioè, io... sono scatenato. Allora, oggi c'è movimento, movimento. ma abbiamo finito, siamo arrivati quasi alla fine. No, abbiamo ancora dieci minuti. Eh diciamo. però Lorenzo <ride> mi dice: taglia. Ah, ah, ai ai ai, la <risas> abbiamo perché... <risas> ancora 10 <dieci> minuti, Lorenzo è il nostro regista, 8 eh. minuti no, dai, no, no, no, no. No, fa possiamo fare, fare un'altra domanda? No, è, eh, sì. Eh, sì. Eh, ne usciamo con i vaccini, con una vaccinazione mirata, con una vaccinazione che in questo caso sta venendo su Brescia per via degli ovvi motivi. Dobbiamo pensare tutti che vaccinarsi è un bene per noi stessi ma un bene anche per, per le altre persone. Solo così riusciremo a guardare il futuro con più chiarezza, con più, eh, con, con più importanza. Detto questo io ritorno sempre alla questione delle attività non essenziali. Quando parlavi tu prima eh, emerge un po', c'è stata, stata una mancanza di rispetto in passato perché definire delle attività non essenziali è stata una mancanza di rispetto veramente a tante micro aziende che ogni giorno effettuano dei lavori utili per la comunità e quindi io credo che di non essenziale oggi c'è chi manda un messaggio sbagliato, perché le tante micro aziende che hanno chiuso mi, viene in mente anche, mi vengono in mente anche tanti altri settori non stanno chiedendo altro che di poter avere una dignità e se noi non diamo l'importanza a tante piccole realtà di avere quella piccola cosa che hanno chiesto che è il termine dignità vuol dire che non crediamo nella cultura del lavoro non crediamo nella cultura dell'impresa bisogna vaccinarsi ma al tempo stesso la politica deve avere una visione di medio lungo periodo oltre che del breve per dare la possibilità a queste Tante piccole e medie aziende, perché sono le piccole e le medie aziende che fanno grande la Lombardia e fanno grande l'Italia. Noi siamo conosciuti per le grandissime aziende, ma anche per la creatività delle tante e piccole e medie aziende. Nel caso delle palestre, ritengo sempre che il ruolo sociale che queste strutture rivestono, soprattutto, e rivestiranno nel futuro per tante persone che usciranno un po' meno forti, ammaccate dalla, diciamo, dalla pandemia, dovremo pensare non a come, sia come ristorarle, ma come dargli l'opportunità di poter lavorare in sicurezza e in tranquillità anche economica. Io dico di più ricostruire non solo il corpo ma anche la mente, perché la mente è danneggiata come diciamo sì, prima, in questo momento da queste restrizioni corporee, di stare chiusi, di non poter socializzare, lasciano dei segni. Ma sto bene, sto bene, ma dopo le ricadute ci saranno. Quindi l'aspetto della, della palestra, della socialità, come dicevi tu, è molto importante. Ma tornando all'economia, tornando al territorio, se prendiamo ad esempio quello che sta facendo la, la Grecia, dici la Grecia, Maurizio, sei impazzito, la Grecia, la Grecia, presente il film Mediterraneo, quella bellissima isola, tutti sono vaccinati. tutti vaccinati, hanno detto noi, tutta... non era Lombardia, se pensiamo che la Lombardia fa più abitanti di Israele, dice Israele ha vaccinato quasi tutti. Sì, ma fa, fa meno abitanti della regione Lombardia Israele, che rispetto tantissimo perché aspetto militare, uh, la nonna accompagnata al da, a vaccinarsi dal nipote, tu chi sei? Sei nipote, vieni qua, zac, vaccinato. Tu chi sei? Vaccinato. Alla sera al pub, birra e vaccino, zac. Esasperiamo, sono 6 milioni e mezzo di abitanti Israele. La Lombardia ne fa molti di più. Ne fa 10, ecco. io da europeista convinto, mi aspetto che l'Europa dia delle risposte più certi e più veloci sulla eh, distribuzione dei vaccini. In questo momento noi abbiamo ricevuto circa 900.000 dosi, ne abbiamo somministrate 700.000. Eh, Bertolaso secondo me ha dato una strategia giusta, vaccinare la prima volta per ampliare la platea, per dopo eh, vaccinare, fare un secondo richiamo dopo qualche tempo. In questo momento dobbiamo fermare il virus, lo si, lo si ferma solo con un'organizzazione, eh, permettetemi il termine, molto capillare, ma soprattutto con la presenza di vaccini. In questo momento purtroppo quelli che sono a disposizione sono questi e quindi bisogna scegliere dove e chi vaccinare. Quindi però mi aspetto veramente, io da europeista convinto che l'Europa dia delle risposte molto più impattanti e molto più importanti. Ce le aspettiamo dall'Europa perché non deve essere l'Europa matrigna ma deve essere un'Europa che cambia pelle perché questa pandemia se ci insegnerà qualcosa ci deve insegnare il cambiamento di mentalità e di approccio verso i territori perché non siamo figli di secondo letto di nessuno e quindi l'aspetto importante che hai detto tu le dosi devono arrivare, i contratti devono essere rispettati, se avremo le dosi ci vaccineremo, se torneremo a vaccinarci torneremo a a, ad avere il consigliere ospite in palestra, maestro, quando vuole, che ci Volentieri, farà piacere sì, sì. di averlo ospite in una tua lezione, maestro, si potrà eh, averlo il consigliere. Assolutamente sì. <ride> e parto è, dalla base, maestro. È l'unica dalla... forza che, che dobbiamo mettere in atto: il vaccino, non, non abbiamo altre fonti. Sì, è vero, possiamo tenere lontani gli agglomerati, ma per quanto, tempo? per quanto tempo? Il presidente degli industriali, che è Cetra Bonomi, ha detto. Le, le, le aziende sono a disposizione per, certo, per, certo, per certo. produrlo anche in Italia e per vaccinare, certo. diamo alle aziende sono la possibilità di riconvertirsi e produrre ricchezza per l'Italia ma anche per il resto d'Europa e per il resto del mondo. Quindi sono cose importanti questo aspetto qui, una puntata particolare che ha sfiorato l'aspetto economico, l'aspetto della ripresa, abbiamo voluto dare anche dei messaggi Positivi come facciamo sempre maestra, sempre. perché l'aspetto positivo è dare delle frasi, perché le parole sono importanti. Sì Ho visto la regia che manca qualche minuto, devo chiudere, ho capito, devo trovare la frase un attimo solo, che trovo anche la frase per chiudere la puntata, però un saluto del consigliere ai nostri telespettatori. Ma grazie di, per l'invito, è stato un piacere è stato un piacere visitare l'azienda, è stato un piacere visitare la palestra, un abbraccio virtuale a tutti i proprietari di palestra, a tutti quegli imprenditori che eh, con le loro piccole e medie o grandi attività permettono alla nostra regione e alla nostra nazione di essere credibile in Europa e nel mondo. Grazie. grazie. Lasciamo, grazie. lasciamo con un messaggio conclusivo della puntata, molto importante secondo me. È che ci farà riflettere, spero, come i nostri messaggi che lasciamo, grazie anche allo spazio che mi dà la Presidente, se no mi, mi taglia questo, questo aspetto qua. Nasciamo senza portare nulla, moriamo senza poter portare nulla ed in mezzo, nell'eterno che si ricongiunge nel breve battito delle ciglia, litighiamo per possedere qualcosa noi vogliamo possedere futuro per le imprese, per le palestre per tutti quanti alla prossima puntata quindi l'appuntamento lo rimandiamo a giovedì dalle 18 alle 19, 19. con Samurai Channel la, la replica sempre di giovedì dalle 22 alle 23 grazie Gabriele, se è stato grazie, a grazie, mille. Grazie. grazie a voi all all un saluto a tutti ciao, ciao.